a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui per provare il nuovo gadget di El Primo Che vi ho spoilerato nella live Quindi lo andrò a provare nel campo di prova E poi invece in amichevole contro i bot Quindi andiamo prima nel campo di prova Ecco quindi che ci apprestiamo a vedere com'è Questo gadget nel dettaglio Allora Come vi avevo fatto vedere nel video dei gadget è. Ha un raggio piuttosto ampio e targetta il nemico più vicino. Ecco qui, quindi, il robot. Potrebbe essere una buona idea in football. per esempio, per rompere i muri, perché comunque fa anche 2.000 di danno, appunto, come un vero meteorite e poi adesso appunto andremo a vedere contro i bot se è fisso oppure si muove contro il nemico più vicino ma io penso che comunque sia è un penso che stia fisso quindi vediamolo subito in football e successivamente anche nelle altre modalità come per esempio sopravvivenza, adesso i bot mi seguono, quindi sarà un po' un disastro. In teoria non c'è nessun nemico. No, rimane fermo, lo avete... e rimane fisso, sì. Però purtroppo non può rompere i muri a meno che non ci sia un nemico lì. Ok, la Jessie ha fatto gol. E Non può rompere i muri perché deve, deve seguire il nemico più vicino. Per esempio, ecco lì come vedete arriva il Meno che qui magari Ecco qua per esempio in teoria dovrebbe rompere un pezzetto del muro esatto come è successo È comunque molto molto forte Secondo me potrebbe anche essere usato al posto dell'altro È una buona, buona idea La palla si è fermata sulla linea Ci credo E potrebbe, eh molti giocatori potrebbero preferirne uno all'altro per esempio ed ecco che il bot ha segnato, ora andiamo in sopravvivenza invece Ho scelto una mappa che magari nessuno di voi si, di si ricorderà ma che è esistita nell'universo di Brawl Stars. sul mio canale C'è anche un video in questa mappa in che vinco una partita incredibile con Dynamite, comunque si chiama Terra Incolte Allora quindi adesso vediamo se questo uh, gadget vale la pena di essere shoppato con mille monete oppure se aspettiamo di trovarlo nel negozio come appunto io farò per tutti gli altri gadget. Nel frattempo, se, non so se l'avete notato, ma anche in questo video c'è un easter egg. E è un easter egg che praticamente, diciamo io vorrei che voi seguiste, ecco, possiamo definirlo così questo easter egg. Ovviamente solo se volete perché se, può, se non vi interessa non cambia nulla. Comunque il gadget targetta appunto. abbiamo visto solo i nemici, ha un raggio molto ampio però per fortuna li può seguire. Ecco per esempio questo dynamite ragazzi il meteorite ci aiuterà un sacco a ucciderlo, ho mancato la ulti completamente. No, eh, no. ci mette un bel po' ad arrivare. No, perché il Dynamite non è rimasto fermo? Però comunque ha un raggio più stretto rispetto a quello del gadget. Ed ecco quindi che come al solito ci salutiamo da questa schermata. E vi volevo dire che se arriviamo a 100 like con questo video, vi porto il video in cui vi spoilerò la seconda Star Power di Surge che non è ancora uscita. Dipende tutto da voi, grazie per il supporto e ci vediamo al prossimo video. Tchau.